Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questi sono nuovi colori diciamo che stavo testando, che ho provato e li ho voluti mettere sull'azientorno perché mi sembravano carini sull'azientorno allora i primi due colori ragazzi sono due colori che potete mettere normalmente nel social club senza bisogno di, di stare ad aggiungere lettere o fare ispezione elemento, poi comunque chi conosce il metodo eh, sa di che cosa sto parlando quindi i primi due colori sono due colori regolari con aggiunta di qualche perlescente strano diciamo che gli danno questo tocco particolare come vedete questo questo primo colore eh, diciamo è un colore non presente allo santo scalso che però con un perlescente un po' strano diciamo questo è un perlescente rosa eh, ha questa particolarità questo, questo effetto molto molto bello e anche il secondo colore è diciamo, un colore che potete fare normalmente senza bisogno di ispezione elemento mentre il terzo colore è un colore particolare che dovrete andare ad intervenire nel social club come, come ho mostrato nelle, nelle guide precedenti comunque questo è il secondo colore ragazzi, è un colore corallo diciamo, anche questo come ho già detto non dovrete fare nulla lo potete mettere nel social e qui c'è un perlescente eh, bianco ghiaccio ragazzi, è molto particolare, li ho voluti mettere sulla zentorno. perché li avevo provati sulla zentorno e mi piacevano come stavano sulla zentorno però se voi avete qualche richiesta per qualche veicolo, che magari vi piacerebbe una verniciatura particolare per, per qualche veicolo, fate, fatemi una richiesta e nel video di prima ragazzi c'era un sondaggio che dovevate rispondere sì o no, ma lo metterò anche in questo, il, lo stesso sondaggio in cui vi chiedo eh, se volete altre vernici o meno, così magari ci risparmiamo, se non vi interessano io non le metto, se vi interessano io le metto e magari mi fate richiesta di qualche vernice particolare e io cercherò di accontentarvi, magari non so, qualche vernice che vedete su internet, qualcosa di strano che non riuscite a fare e non sapete come farla, eh, provate a dirmelo e io cercherò di accontentarvi ragazzi. Eh, cercherò di, di, di fare magari al migliore dei modi questo tipo di vernice insomma no come avete visto ho tirato fuori il eh, viola lamborghini ho anche altri colori in testa da poter eh, vedere tutto sta a cercarli in internet e, e farli uguale quindi eh, qui possiamo passare anche al terzo colore ragazzi che è il il finale penso e il terzo colore ragazzi è un viola molto molto particolare che questo qui lo potete mettere nella crew ovviamente ma non normalmente ma facendo ispezione elemento e aggiungendo delle lettere finali vi lascerò tutti quanti i codici esadecimali sia del primo del secondo che del terzo colore e come dicevo questo è un viola particolare ragazzi con l'aggiunta di un perlescente azzurro vi lascerò tutto scritto in descrizione come diciamo i perlescenti e quello che dovete mettere. Detto questo ragazzi spero che il video vi piaccia, spero che vogliate vedere ancora video di questo genere. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.